Ancora un ritrovamento nel territorio aretino di un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale dopo quello di alcuni giorni fa lungo la linea ferroviaria lenta a Vitiano e quello di pochi mesi prima in una zona boschiva di Castiglion Fiorentino.